Buongiorno Andrea, ho visto che hai gareggiato nei giorni scorsi le brevi distanze, hai fatto due gare da 5 km, oggi faremo una piccola classifica, ci è stata chiesta da un'infinità di persone, relative alle migliori scarpe per correre i 5 o i 10 km. Ciao Max, siamo, siamo pronti, dai. Ci ho inquadrato un po' la pancia, comunque stai dimagrendo mi sembra. quando <ride> dici queste cose qua... È il contrario qua, per In realtà chi. sto ingrassando pure io E comunque da, non corro ormai da un mese Comunque Andrea ascolta La classifica sarà di 10 scarpe 5 con il carbonio 5 senza il carbonio Chiaramente eh, non tutti amano le scarpe col carbonio quindi partiamo dalla decima posizione sto ingrassando perché continuavo a dire dai 75 kg in su abbiamo deciso che te fai sotto i 75 io faccio sopra i 75 comunque la classifica sarà divisa in due ci saranno 10 scarpe ovviamente al quinto posto delle scarpe senza fibre di carbonio abbiamo inserito le Vara 13 di Sauconi. cosa ne pensi? Sai che non è la mia scarpa top ma l'abbiamo inserita perché è una scarpa divertente da usare soprattutto nelle 5 km più che per le 10, ha un'ottima una risposta del piede in contatto con l'asfalto quindi ci piace per quello, è una scarpa davvero divertente per, per correre forte per fare anche le curve nella maniera più, più sicura possibile perché comunque è una scarpa un po' bassa con una pianta abbastanza larga. Invece Andrea, al quinto posto delle scarpe con piastra in fibra di carbonio abbiamo messo le Hoka Rocket X. Tra l'altro nei prossimi giorni sarà lanciata la seconda versione, l'abbiamo vista già in una gara americana. Comunque cosa ne pensi di queste Rocket X? Allora Rocket X l'ho usata negli anni scorsi molto spesso è una scarpa relativamente veloce, abbastanza dura, non, hai una grandi, non si sente molto la fibra di carbonio però è una scarpa che va forte quindi diciamo anche che per le gare più corte dove ci sono delle curve un pochino più strette riesci a, a correrci bene tra virgolette di sicurezza. Invece al quarto posto delle scarpe senza fibra abbiamo messo le Puma Velocity Nitro 2 che comunque hanno davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo, cosa ne pensi di queste scarpe? Ah, è una scarpa che mi è piaciuta tanto, era una scarpa, abbiamo detto, da un po' tutti i giorni, devo dire che percorrere queste gare secondo me è super morbida e comunque con il Nitro che, che va. L'unico problema l'ho tenuta a casa mia e quindi da un po' che non la puoi usare io non corro, quindi boh. Questa cosa qua bisogna, dopo vado a casa e controllo perché non la trovavo e o ce l'hai te o ce l'ho io o l'ho persa. O se l'hai mangiata il coniglio. Invece Andrea al quarto posto per piastra in fibra di carbonio sicuramente le New Balance Pacer Super Comp che sono davvero fantastiche. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ma intanto che era bella da vedersi eh, non ho capito se sul mercato si riesce a trovare, eh, si, si riesce a trovare perché... Quando l'avevi presa era praticamente introvabile in Italia, adesso non so. Era super, comunque leggerissima, bassa e è stata credo, vabbè, la prima che è uscita di un, di un lungo corso che, che farà scuola, secondo me, scarpa col carbonio bassa. A me in effetti è piaciuta moltissimo, peccato non poterla utilizzare in una gara del Giro del Varesotto. Invece al terzo posto, Andrea, abbiamo inserito come scarpa le Hoka Rincon 3 che ci è piaciuta moltissimo e della quale sicuramente faremo una recensione completa della versione successiva. Ma eh, guarda, credo che sulla rincona abbia speso già mille parole, infinite di più. No, è una delle mie scarpe preferite, devo dire che era obbligatorio inserirle in questa classifica. Anche lei secondo me è una scarpa molto divertente, una scarpa che ti fa correre di avampiede, che ti fa spingere. Quindi per assurdo anche lei ha un buon contatto col terreno, anche se ehm, è molto alta, però non lo so, con la corsa un po' più in spinta ti fa, ti fa sentire meglio il terreno e ti fa godere la corsa e con tutta la schiuma che ha non ti fa stancare troppo. Invece Andrea al terzo posto, parliamo di Adidas, le famose Takumi Sen 8 di Adidas, cosa ne pensi di questa scarpa? Direi che hanno fatto una scarpa, come, come dicevo prima, con New Balance, hanno fatto queste scarpe col carbonio un pochino più basse, con un'ottima mescola, eh, devo dire che l'esperimento è riuscito, è una scarpa secondo me ottima soprattutto per le 5 km dove magari la velocità è ancora più elevata dove magari devo fare qualche curva un pochino più secca e stretta e mi, mi tengono in, in bolla. Non so come mai, forse per il nome, la scarpa comunque non ha avuto tantissime visualizzazioni nella nostra recensione che vi allego qua sopra e che però secondo me davvero ti consente di correre velocemente. Sì, secondo me vale la pena riguardare la recensione e convincersi. Non abbiamo voluto metterla Dios Pro 2 in questa classifica perché è una scarpa davvero da maratona, mentre questa Takumi è per gare più corta quindi potrebbe essere un'ottima un accoppiata non so quando questo video sarà pubblicato ma comunque abbiamo fatto anche la recensione confronto tra le due invece Andrea al secondo posto delle scarpe senza fibra e qua ho scelto io tu non potevi assolutamente avere voce in capitolo le Adios 6 di Adidas che secondo me sono davvero molto molto molto veloci Sì, te ne sei innamorato Innamorato perso, ehm, ripeto, è una scarpa, è la vecchia Boston, un pochino più alta, un pochino più duretta, è una scarpa per correre forte, diciamo. Un vecchio stile eh, con, con un po' di, di nuovo, cioè la, un pochino, eh, le hanno fatte un pochino più alte, diciamo, quindi vecchio stile perché sono, sono comunque durette e reattive, sono nuove perché comunque le hanno alzate un pochino e quindi stancano sicuramente di meno. Anche loro per una 5 km diventano divertenti, forse un po' stancanti su una 10 km. Invece al secondo posto delle scarpe con fibra di carbonio per le brevi distanze abbiamo inserito, magari nelle prossime settimane faremo la recensione completa, le ASICS Metaspeed Sky Plus che sono state lanciate a Malaga ad aprile e delle quali sicuramente sentiremo parlare nelle prossime settimane. Io non le ho testate troppo, poco poco anzi, eh, però è un'ottima scarpa, l'avevano inciccionita bene, è eh, una buona mescola, mi sarebbe piaciuto provarla anche a me, adesso abbiamo da testarle sul Varesotto e cose così, vediamo cosa si riesce a fare, sicuramente è un'ottima scarpa, nata anche per farle, anche per farle 5 km anche perché va benissimo sulla 10 e comunque mezza e maratona fanno il loro, la loro sporca figura invece Andrea al primo posto scarpa senza fibra di carbonio ha comunque una piasta centrale e eh, della quale abbiamo fatto una recensione completa ma non ancora un super test in pista causa mio infortunio eh, stiamo parlando delle Nike eh, Street Fly cosa ne pensi? Eh, penso che abbiano fatto un'ottima scarpa, davvero a loro gli mancava la fibra di carbonio, forse non volevano fare una, una Vaporfly Next% più bassa, non, non ho sposato molto questa, questa scelta, però ho fatto una scarpa super, tant'è che l'abbiamo messa al primo posto. Intanto bella da vedere, un ottimo grip e un'ottima mescola e la scarpa vola. Invece Andrea al primo posto, resta ancora la scarpa incontrastata al primo posto, magari tra qualche mese faremo ulteriori classifiche anche con il lancio di nuove scarpe, però stiamo parlando e tu sei... Eh, forse a caso vestito Nike, ma stiamo parlando delle Vaporfly 2 che comunque oggi hanno il miglior rapporto qualità prezzo oltre a una performance eccezionale, cosa ne pensi? Il eh, miglior rapporto qualità prezzo perché a qualità sono il top e quindi vabbè, perché mi sa che il prezzo è una tra le più alte dopo l'Alphafly. Fly, eh, devo dire che adesso sto facendo il giro del Varesotto, due tappe che ho fatto... Mi chiedevo che scarpa col carbonio che avessi in casa era meglio usare, alla fine ho scelto sempre loro. Devo dirti una cosa che ultimamente l'ho sentite dopo aver usato tanto la DS Pro 2 le trovo tanto tanto morbide in avampiede. Io riuscendo a schiacciare così l'avampiede si riescono a fare anche le curve bene, quindi non ho trovato un'instabilità nelle curve secche. Devo dire che è anche promossa sul, sul brecciolino. L'anno scorso ci corsi a Resia, 13 km, mi pare 16, no, 16... km Resia, adesso non mi ricordo. L'ultima parte è sul brecciolino e non, non scivolavo. Quindi anche ieri ho provato su, su serrato e la scarpa va. Quindi direi che per le 5 km strapromossa 10 km super. Andrea, grazie mille. Nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni abbiamo messo qua sotto tutti i link a tutte le scarpe grazie ancora a stay strong keep running almeno per me ci vediamo alla prossima andiamo a berci un caffè noi vi abbiamo letto la nostra classifica se, se avete voglia magari scrivete sotto nei commenti la vostra o se non siete d'accordo se siete d'accordo che siamo curiosi di sapere magari qualcuno non l'abbiamo testata o manco preso in considerazione eh... Così, un po' per scambio di idee grazie davvero Andrea ci abbiamo dedicato una vita infinita per questa recensione ci vediamo alla prossima ciao alla prossima